Ciao amici e benvenuti nel mio canale. Oggi prepariamo il pane a cassetta. 250 g di farina manitova, 250 g di farina 00, 10 g di sale, 20 g di zucchero, 250 ml di acqua tiepida, 70 g di olio evo, 15 g di lievito di birra. Nella planetaria metto la farina, se non avete la planetaria potete farlo anche a mano mettendola appunto la farina in una ciotola e poi andrete a impastare tutta a mano. E in poca acqua tiepida faccio sciogliere il lievito. Vado ad aggiungere il lievito alla farina aggiungendo anche poi un po' d'acqua. Aggiungo l'olio e ancora acqua. E aggiungo ancora lo zucchero e infine il sale. Il sale, mi raccomando, non deve essere a contatto col lievito, altrimenti l'impasto non lievita. Deve risultare un impasto morbido. Lavoro l'impasto ancora per qualche minuto con le mani e poi lo lascio nel contenitore. Lo copro con una pellicola trasparente e poi ci metto un tovagliolo. Lo lascio a riposare per circa un 3 ore, fino al suo raddoppio. la pasta è raddoppiata ho foderato uno stampo da plum cake con la carta da forno ho sistemato la pasta dentro dando la forma del, dello stampo e oh, l'ho coperto con un tovagliolo e lasciato riposare ancora per un'ora ho infornato nel forno ventilato per 20 minuti a 200 gradi se avete un forno statico fate a gradi per 20 minuti sempre circa To kiss you, kiss you. è un pane morbido, squisito, buono lo potete servire con i salubi, con i formaggi, con le marmellate, con la nutella, con le creme con tutto quello che volete con delle melanzane come queste è un pane veramente delizioso, veramente buono e specialmente morbidissimo Together and I remember each and every day. Still want to kiss you, desperately kiss you.